Ciao amici e bentornati sul nostro canale in questo video vediamo il presente indicativo in questa prima parte vediamo i verbi regolari in italiano i verbi si dividono in tre parte, i verbi che finiscono in "-are", come studiare, giocare, i verbi che finiscono in "-ere", come leggere, prendere, e i verbi che finiscono in "-ire", come dormire e finire. Noi giù in italiano e fuori intano tre piersi, c'è un cimbarò in me "-are", si studiare, giocare, c'è un cimbarò in me "-ere", si Leggere, prendere, le foglie cimbaròi, me ire, sì, dormire, definire. I verbi che finiscono in are. Guardare. Vediamo il verbo guardare. Guardare proksehet tossohesh. Quando il verbo finisce in are, in coniugazione eliminiamo il are e sostituiamo con le dissidenze o, i, a, i am ate e anno. Attenzione con la pronuncia, perché al presente loro hanno una pronuncia differente. Quindi vogliamo eliminiamo are e dove o, i, a, i amo. At dhe ano, c'è mbaresat. Io guardo, un shikoj, tu guardi, ti shikoj, lui le guarda. Aja, jo noi guardiamo, ne shikoj, voi guardate, io shikoni e loro guardano. Ata shikoj, lui dobbëm kujdes me shqiptimi, sepse loro shqiptoj, pak më ndryshen nga të tirat. Sepse e par, guardano, loro guardano. Vediamo un esempio. Lui guarda un film. Aisci con nian film. Dovete fare attenzione con i verbi che finiscono in care e in gare perché in questi verbi, con tu e con noi, è necessario quando si scrive usare un h per mantenere la pronuncia. Vediamo i verbi che finiscono in care. Pratto do të bëjmë shumë kujdes në folje që mbarrojnë me care dhe gare, çka do ta shohim pastai, sepse në këto folje chat, shkrimit të, të në zgjedhim, duhet të shtojmë një h. Do bëjmë un h. Tek veta e dytë një ze tek veta e parë shumës. Vediamo. Io gioco tu giocchi. giochi giochi due cioè non e giochi e giochi non esiste in italiano così dobbiamo aggiungere l'acca. lui le gioca ai io luan noi giochiamo ne voi giocate ju luane e loro gioccano ata luaj giocare do tho to luash vediamo un esempio adesso giochiamo tennis tani do tho tennis pra eliminoim are rnya jok mbetet e njëjt për të gjitha vetat vetem se do të shtojm shkronjën tek tu edhe tek noi tela pronuncia sempre Adesso vediamo il verbo navigare. Navigare è il secondo gruppo. Anche qui dobbiamo aggiungere un H. A tu e a noi. Navigare do sot shletosh. Io navigo, un navigoi, tu navighi. Vendosi in gismon, No, shkrevi Vendosim hën, sipse pa hën, navigit do të shqiptohe Navigji. G plusi, shqiptohe G. Navigji, non esiste in italiano. Lui le naviga, a i a navigon. Noi navigiamo, ne navigoim, voi navigate, ju navigoni e loro navigano, Data ta navigon. Pra rrënja njëjt, navig. Gjusmon, mërresat janë O, I, A, I, Amo, A, T, D, Ano, mos haroni të shtoni në vetën e dytë, njëzë, në vetën e parë, shumos. Vediamo un esempio. Io navigo su internet per trovare un'informazione. Un, un navigo in internet per të gjetur një informacion. Adesso vediamo gli esempi con i verbi che finiscono in are, abbiamo coniugato solo la prima persona singolare. Tani Tutso in Sashemboy, tofolio, picciombaranime are, che mi sviluppano, un ne parlo, mi ne ho io per effetto. Studiare, to studios, io studio, mangiare, to hash, io mangio, suonare. Io suono, suonare per ktheje të luasht, të luasht një veglë musicore. per esempio, io so suonare il piano, un dit i bie pianos, o io suono il piano, un i bie pianos. Compilare të plocosh, io compilo, un plocsoj. Aspetare tu preso. io aspetto, un pres, ascoltare të dëgjosh, io ascolto, un dëgjoj. Cantare, io canto. un Adesso vediamo i verbi che finiscono in ere. Tanto in foglio c'è in ere. Prendere. Prendere prokvegetto marrosh. Quando un verbo è regolare e finisce in ere, al presente eliminiamo ere e usiamo le dissidenze a, i, e, iamo, et e, ano. Unio foglio in me ere, dotto ele Maresen ere e të shtojmë, baresat o, i, e, jamo, ete, ve, on. Io prendo, un mar, tu prendi, ti mer, lui le prende, a jo mer, noi prendiamo le marin, voi prendete, i merni e loro prendono a ta marin. Per esempio, voi che cosa prendete, ju ci fare do Vediamo un altro verbo, credere. Credere to ksehet t besosh. Eliminiamo ere. Rnya cred gele teniet. Da shtoym baresat. O i e iamo et ve ono. Io credo, un besoy. Tu credi, ti beson. Lui lei crede. Ai ayo beson. Noi crediamo ne besoy. Voi credete, i sono e loro credono a ta Facciamo un esempio, loro credono in tutto che ascoltano. At a tab e soin, no the join. Ascoltano profet, the join. Vediamo qualche esempio con i verbi che finiscono in era anche qui abbiamo coniugato solo la prima persona singolare do cioe mi sa semboi to folev c'mbarai me era e da tu kimi zjeduar vetem deten e par numero 1 jistmon perfekt kohe mettere mettere do vendoss io metto un vendoss ridere te c'esh io rido un c'esh conoscere to nhohsh io conosco un nho leggere te leggesh io leggo no leggio. io leggo un leggoi scrivere tu shkruash io scrivo vedere pra vedere te io vedo un sikoi. vivere te jetosh io vivo un jetoi vendere te shesesh io vendo un shes Adesso vediamo i verbi che finiscono in ire. Dormire to flesh, eliminiamo ire e aggiungiamo o-i, e, iamo, ite e ono. Radio, c'è già dimido da eliminare ire. Rogna dormbetet, e njët e pandrishuar për të gjitha vetat dhe të të shtoj mbaresat për shdo o, i, e, it amo, ono. Io dormo, un fle, tu dormi, ti fle Lui lei dorme, ai i, a fle Noi dormiamo, ne flem, voi dormite, io flini e loro dormono a ta flen Vediamo un esempio io dormo sempre alle 10 di sera, un flagis non nuovetto dark, però non vietto darkos. I verbi in ire al presente sono un po' particolari perché abbiamo due gruppi di verbi in ire. I verbi come dormire e i verbi come finire. Con i verbi come finire dobbiamo aggiungere un extra i nel mezzo del verbo sempre per la pronuncia. non lo in e foljeve si finire, che do tho t'mbarosh già cedlimit, duet ostojm i c para marestes gjithmonë. Në vetën e 2/3 dhe në vetën e Vita e parte e dytë shumës Nuk kanë nevoj për isa c'è Per shembl Io finisco Un mbaroji, tu finishi Ti mbaron Lui lei finisce Ajo mbaron Noi finiamo, ne mbaroim Voj finite Ju mbaroni E loro finisco no. Ata mbaroin Pra rronja fin Mbetet e niente. Pertë gjitha Betat, ISC, duhet vendosur sepse i o fino nuk existon, nuk ka koptim, i o fino, ose tu fini nuk existon. Pra për shka këtë shqiptimit, duhet të shtojmë ISC. Pa un esempio, tu finisci di lavorare tardi, ti mbaron pun Von. Vediamo gli esempi con i verbi che, che sono come il verbo finire. Preferire. Io preferisco. Anche qui eh, abbiamo coniugato sempre la prima persona singolare, che i birds e i miei birds, e i miei birds, e Preferire. Io preferisco. Anche qui abbiamo i miei birds, e i miei i miei birds, e i e Preferire de toto preferosh, Io preferisco un preferoi. Capire de kuptosh, Io capisco. Pulire de pastrosh, Io pulisco. Io pulisco la casa oggi, per esempio, un pastro pin, spin. Sparire de ducos. Io sparisco un duc o se hetcha, a fedicca. Inserire tu fusesht të donat, per shembol. io inserisco i miei dati sul computer, un uh, vendoso se i fusesht të donat mia no computer. Punire të io punisco un ndërshkoj. Adesso abbiamo finito, spero che questo video sia stato chiaro per voi, non dimenticate di fare like video e iscriviti sul nostro canale.